Bendito a tutti. È bello poter essere sempre la domenica insieme. È bello stare il domenico qui. Per condividere la parola di Dio. Per compartir la parola. Per condividere le nostre esperienze. Per convertire le nostre esperienze. La domenica è il giorno per il Signore. Il domenico è il Dio per il Signore. E giustamente mia moglie diceva e parlava della pace. E giustamente mia spesa parlava della pace. Che è quello che manca alle persone. Che è lo che le falta alle persone. E la mancanza della pace il falta de paz, in realtà è la conseguenza della mancanza di una cosa, è la conseguenza della falta de algo, de un, di una relazione profonda con colui che è il principe della pace, eso, una relazione con il che è il principe della pace, di una relazione, con Cristo, una relazione profonda con Cristo, ma anche di riconoscere in Dio Dio come nostro Padre. Però deve riconoscere in Dio un Dio come padre. Perché sulla Terra noi abbiamo tre padri. Perché sulla Terra abbiamo tre padri. Sapete es que che abbiamo tre padri? Ma non perché nostra madre ha avuto tre mariti. Ma non perché nostra madre ha avuto tre mariti. Abbiamo tre padri, nel senso abbiamo... Un Padre che ci ha generato nella carne, en la carne. ma abbiamo anche Dio che è il nostro Padre, il Padre degli Spiriti. Dios, padre de Però Dio ci ha dato anche dei Padri spirituali, dio cioè Padri che ci guidano nel cammino con Dio. Nos nel con Però oggi vogliamo parlare di quella che è la nostra paternità con Dio. Pero hoy queremos hablar de lo que es nuestra paternidad. Porque cuando, padre, Porque cuando eh, realizamos que tenemos a Dios como Padre, Entonces allora nos rendiamo conto que tante ferite nel nuestro cuore vengono guarite. Nos rendemos conto que muchas heridas en nuestro corazón son sanadas. Nos rendiamo conto que tante de que las cosas que no funcionan en nuestra vida en realidad son la consecuencia de la mancanza dell'amore di de un Padre. Sono la conseguenza della falta di amor paterno. Vogliamo leggere I Corintios 8, verso 6? Lemos in I Corintios 8, versículo 6. Nosotros empero no tenemos más di un Dios il Padre, del quale son todas las cosas y nosotros en Él. E un Señor Jesucristo por el quale son todas las cosas y nosotros por Él. La Bibbia chiama, dice che Dio è il nostro Padre. La parola di Dio è che Dio è es que nostro Padre. E alcuni anni fa fecero uno studio. E assi a unos anni fissero uno studio. Andarono nelle carceri. Fuero nella carcel. E chiesero ad ogni prigioniero, ad ogni carcerato. E le pidieron a cada prigioniero della carcel. Di scrivere una lettera a sua madre. Di scrivere una carta a sua madre. E in cambio gli avrebbero dato un regalo. E In cambio gli avrebbero dato un regalo. E la statistica dicono... Che il 97% dei carcerati scrisse la lettera alla madre. Che il 97% dei prisioneri scrive la carta a sua madre. E quindi fu un risultato pazzesco. E fu un risultato incredibile. Praticamente tutti scrissero la lettera alla propria Tutti scriverono la carta a sua madre. E quindi dopo un po' di tempo decisero di ripetere l'esperimento. E poi un po' decidierono di ripetere la, la, la prova. E quindi decisero di dare un regalo a chi avrebbe scritto una lettera ai propri genitori al proprio padre. Ah, quindi le scrivere una dare un regalo a chi le scrivisse una carta a suo padre. E sapete quale fu la cosa strana? E sapete lo raro che fu? Che solo il 4% decise di scrivere una lettera al padre. Che solo il 4% le scrive una carta al suo padre. La maggior parte delle persone la de la gente... non aveva la forza e il coraggio. La forza o la di scrivere una lettera al padre, una carta a suo padre. e questo ci fa capire no quanti problemi ci sono con i genitori con e quanti problemi ci sono soprattutto con il padre, padre. all'interno della famiglia. La famiglia è molto facile avere un legame con la madre è con Però la madre ci sono molti problemi con i padri però molti problemi con i padri. E quindi c'è un problema, c'è un'emergenza nel mondo. un problema nel mondo. Non abbiamo bisogno di più scienziati. Non necessitiamo più abbiamo bisogno di più politici. Non Anzi, meno ci sono in Non è che abbiamo bisogno di più dottori. Non Quello di cui abbiamo bisogno è più padre. È più padri. Perché si è visto che in una famiglia, una famiglia quando c'è un padre presente, quando c'è un, un, un padre che onora la famiglia, un padre che protegge la famiglia, protegge la famiglia quando c'è un, un padre che educa la famiglia, le persone che sono all'interno di questa famiglia, la gente della famiglia ha più successo nella vita, riesce nella vita. Tiene invece chi ha avuto problemi di abbandono da parte del padre, de de parte del padre o chi cioè, non ha avuto un padre, presente, o non un padre presente è molto probabile che finisca in una strada che non è tanto buona infatti la maggior parte delle persone che sono per esempio in un carcere, esempio, la parte della gente che in la carcere non hanno avuto un padre presente non hanno avuto un padre presente e quindi è importante oggi restaurare la figura del padre. Figura del padre. E molti cercano di, um, di riempire questo vuoto della mancanza del padre. padre, de de un padre. Con le cose che non sono buone. No son Lo cercano nella droga. Lo, nella droga. Lo cercano nell'alcol. Lo, nell Lo cercano nella prostituzione. Lo lo cercano nell'adulterio. In, in tante, tante, tante cose. In Quello che in realtà stanno cercando. Realmente buscando, non è come diceva qualcuno la felicità. Non era la felicità. Ma in realtà è riempire questo vuoto che c'è dentro al cuore. Sino che dentro del e questo vuoto è dovuto alla mancanza di un padre. E questo si deve alla falta del padre. Ovviamente non significa spesso che il padre non ci sia. Adesso non significa che il padre non sia. Che per esempio sei stato adottato. Che stato adottato. Potresti avere conosciuto tuo padre. Potresti aver conosciuto tuo padre. Ma che tuo padre non c'era nei momenti importanti della tua vita. Sino che tuo padre non studiesse nei momenti importanti della tua vita. Però oggi abbiamo una notizia. Oggi abbiamo una notizia. Che noi abbiamo un altro padre. Che tenemos otro padre. Che è nel cielo. Che sta nel cielo. E se anche il nostro padre biologico non ha. Uh, compiuto quello che doveva fare e questo, sì, che anche se il nostro padre eh, biologico uh, ci, ha, ci ha fatto del male, ci ha fatto soffrire, questo, sì, padre non hizo daño, non hizo soffrire. noi abbiamo un altro, padre un altro padre che è nel cielo che, sta nel cielo, che ci ama e, che ama e lui si prende cura di noi a quindi guarda la persona que está a tu lado y dig dig la persona a tu lado. ¿eh? Y diga Dios dig dig dig de ti. Y le dig dig dig dig dig dig dig e quindi noi dobbiamo solo conoscere Gesù Salvatore. O dobbiamo avere comunione con lo Spirito Santo. O tampoco dobbiamo. in plan. non solo avere comunione con lo Spirito Santo. esatto, dobbiamo avere anche la rivelazione di Dio come Padre. cioè, la rivelazione di Dio come un Padre. Come possiamo pensare che Dio ci abbandona? Come possiamo no pensare che Dio ci abbandona? Non abbiamo mai fatto questo pensiero? A volte pensiamo questo. Ah, succede un sacco di cose. Passano un cose. Sì. Ah, Dio si è dimenticato di me. Dio si è olvidato di me. Dove è Dio? Dove sta Dio? Leggiamo Isaia capitolo 49, verso da 14 a 16. Leggiamo Isaia 49 del 14 a 16. Vale, Isaia 49 del 14 a 16. <coughs> Masión de Jomé, Jehovah. Ah, más eh, Sion dijo, «Déjame Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Olvidarás la mujer de lo que parió para dejar de compararse al hijo de su vientre. Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros». Può una donna dimenticarsi del proprio figlio? Può una mujer olvidarsi del suo proprio figlio? Se anche si dimentica, Hasta si ella si olvida, Io non mi dimenticherò. Io non mi olvidaré. Io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. ti te tengo scolpita sulle palme delle mie mani. Quanto è bella questa, questa frase? Che bonita la frase. Cioè immagina Dio che sta facendo una cosa, non un so. Dio sta facendo algo. Ovviamente non è che Dio, che ne so. Pulisce la casa come noi, Buerta. non fa la lavatrice. Bueno, no, non credo che stia limpiando la sua casa o facendo la lavadora. Però immagina la scena. Però immaginate la scena. E mentre sta facendo una cosa... Mirà, sta algo. Guarda la mano. Mira la sua mano. Tu immagina quante volte al giorno tu guardi la tua mano. Immaginate quante volte al vento tu la tua mano. Non ci hai mai fatto caso. Non ci hai mai fatto caso. E ogni volta che Dio guarda la sua mano... E allora che Dio vede la sua mano. Sopra la sua mano c'è la nostra fotografia. E insieme alla sua mano, c'è la nostra foto, noi siamo scolpiti sulla sua mano. En su cioè, guarda la tua mano adesso. Es que mira tu mano vedi che ci sono delle linee. Vedi che linee che non se è... servono per leggere il futuro come fare para, le mani non sperando a leggere il futuro come los Dio nelle sue mani, en sus manos. non ha linee fatte così, no tiene así. ma ha la linea con la nostra faccia. Perché so tiene la con la nostra cara quindi guarda, Así que mira. Ah, guarda che bello mio figlio. Ay, bonito, mi hijo. Guarda che bello mio figlio. Guarda che bella mia figlia. Che mia hija. stava dibujata bene. Eh, è e quindi sta scolpita sul palmo delle sue mani. Ah, sta scolpita nel palmo delle sue mani. Come si può dimenticare di noi? Come si può olvidar di noi? E perché noi pensiamo sempre, ah, Dio si è dimenticato di me? E perché sempre pensiamo Dio si è olvidato di me? Perché noi cosa facciamo? Perché facciamo? Tutte le sofferenze che abbiamo avuto con il nostro padre con il nostro genitore che, la, che passiamo con padre con i nostri padres, Lo trasmettiamo praticamente in Dio Lo in Dio Quindi tutti i difetti dei nostri genitori los de padres, Lo portiamo in Dio lo en Dios. E quindi pensiamo che Dio mente come magari ci hanno mentito i nostri genitori o okay, che Dio ci abbandona come magari ci hanno abbandonato i nostri genitori. O okay, che Dio non ci abbandona come noi non ci abbandonano i nostri padri. O okay, che Dio ci giudica. O che Dio non ci usa. O Dio si comporta male. Okay, si porta male. E quindi quando pensiamo a Dio come padre. Quando pensiamo a Dio come padre. Pensiamo che sia un Dio sbagliato. Pensiamo che sia un Dio equivocato. Uno Dio lì che giudica lanciando fulmini. E sta lì guscando, lanciando lampi come Zeus. Come Zeus? Perché non abbiamo questa rivelazione di come Dio è veramente come padre Perché non abbiamo la rivelazione di come Dio è come padre E quindi vediamo Dio come se fosse un padre, il padre che non è E vediamo a Dio come se fosse il padre che non è Succede una cosa, Dio si è dimenticato di me, passo, passo cosa, Dio di me. Perché ovviamente abbiamo avuto problemi, difficoltà nella nostra famiglia Perché per questo abbiamo avuto problemi in famiglia perché non cresciamo in una famiglia perfetta. Perché non cresciamo in una famiglia perfetta. E pensiamo e che anche Dio non sia perfetto. E crediamo che Dio no sia perfetto. E pensiamo di dover meritare l'amore di Dio. E pensiamo che dover meritare l'amore di Dio. Ah, allora io farò questo così Dio mi vorrà bene. Bueno, Io essere questo così Dio mi vorrà bene. Proprio come fanno i bambini a volte. Come fanno i bambini. Ah, faccio questo così mamma mi dà il cioccolatino. Ah, mi dà io faccio questo così mamma mi dà la ciuccia. La... Sì, ciuccia? caramello e quindi spesso cosa facciamo? Trasmettiamo questa sofferenza che abbiamo dentro, che, insomma, che abbiamo dentro nei confronti di Dio uh, o tras trasmettiamo questa sofferenza nei confronti dei pastori le trasmettiamo questo pastori anche quando un pastore ci ha deluso nel passato e anche quando un pastore ha nel passato allora noi siamo abituati che perché lo ha fatto quello tutti i pastori saranno così, che ci tratteranno male, ci abbandoneranno. Perché stiamo, abbiamo passato questo, pensiamo che tutti saranno lo stesso, che tutti non male o trattati male. E quindi quando, per esempio, noi come pastori parliamo con la gente. Quando parliamo noi con la gente, per esempio. Ah no, io faccio questo, vado in una chiesa e non voglio avere niente a che fare con nessuno. Ai, è che io, questo, io vengo e non quiero sapere nulla di nadie. Perché quando sono andato in quella chiesa, il pastore no... ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto quest'altro. questo, e questo. quindi allora vengo qua adesso, e non voglio sapere niente del pastore. E non voglio sapere nulla del pastore. Sì, sí, però che colpa ho io se quello si è comportato male? però che colpa ho io di che si si è male? Mi stai facendo pagare a me gli errori che ha fatto quell'altro? Mi stai facendo pagare a me gli errori che ha fatto altro. E noi stiamo facendo pagare molte volte a Dio, e le stiamo facendo pagare a Dio gli errori che hanno fatto i nostri genitori. Ma oggi dobbiamo avere una rivelazione dell'amore di Dio. Una de de dobbiamo capire che Dio ci ama veramente. Que que Dios nos ama Dio ci ama profondamente. E, profondamente. e per questo vediamo alcune verità nei confronti del Dio Padre una verità la prima verità è che non siamo nati per caso è che abbiamo nascito per casualità. Ma siamo stati pianificati da Dio. Cioè, sì, che fuimos pianificati por Dio. Ma wow, qua, quando mi piace questa frase, mi gusta molto questa frase: Che siamo stati pianificati da Dio. Por Dios. Molti pensano che sono nati per caso. Oggi sì, è che hanno nascito per casualità. Ah, un giorno, una notte di pazzia. Hai una notte di locura. Mi, mio padre e mia madre si sono incontrati. Mi padre e, madre si sono e ecco qua, sono arrivati. E qui sto. Magari molti non, non sanno neanche come si chiamava il padre. Molti non sanno neanche si chiamava il suo padre. Però in realtà anche se tu non eri stato pianificato dalla tua famiglia. Però anche non fosse pianificato dalla tua famiglia. Sì eri stato pianificato da Dio. Sì, eri pianificato da Dio. Perché Dio in cielo fa i piani. Perché Dio in cielo fa i piani. Sapete, Dio pianifica, è un pianificatore. Dio planifica molto bene. È un planificatore. Planeador? pianificatore Planificatore. Quando devi fare qualcosa, Dio fa dei piani. Quando Dio deve qualcosa, fa dei E anche noi dobbiamo imparare a fare i piani quando facciamo qualcosa. A Se no non funziona nulla. Se non funziona nulla. abbiamo pianificato qualcosa, non lo faremo. Se non abbiamo pianificato qualcosa, non lo faremo. Per esempio la dieta. La dieta. Se tu non pianifichi io lunedì faccio questo, martedì mangio questo, mercoledì faccio quest'altro. Se tu non pianifichi il lunes, me como questo, il martedì hago questo, il mercoledì tal. Alla fine, lunedì mangerai il dolce, martedì mangerai i cornetti, mercoledì tirami Il lunes ho a comere il dolce, il martedì también, il miércoles, il viernes. E pizza tutto il giorno! Pizza tutto il giorno! Ma quando tu pianifichi le cose, Pero las cosas, le cose funzionano. E Dio ha pianificato l'universo intero. Dio l'universo intero. Nella y, storia: en la historia, dalla prima della creazione fino all'ultimo all giorno della Sua esistenza. E su alla fine per l'eternità, dove noi ci saremo. Dice il Salmo 139, il verso 16. Dice nel Salmo 139, versicolo 16. <coughs> Siguiente 3, 16 Mi embrión vieron ah, tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, <coughs> sin faltar una de ellas. Cioè, imagina que, dio libro... <coughs> dio okay. que Dios tenía un libro: Dio un libro, en el que ya están escritos todos los días. Questo, sono stati prima tu estos días fueron escritos antes de que nacieras. Tu sei stato voluto da Dio, por Dios. forse non sei stato voluto dai tuoi genitori, no por tus però sì Dio ti ha voluto su questa terra Pero Dios en e ti ha pianificato per realizzare qualcosa di grandioso. Para grandioso. La prima verità che dobbiamo capire oggi è che non siamo frutto di un caso, es que no che siamo stati pianificati da Dio. Dio Dio ha fatto un piano per le nostre vite. Dio un plan para vidas. E alla fine ci ha chiamati a sé. E nos chiamò a él. E adesso sta costruendo qualcosa nella nostra vita. E allora sta costruendo qualcosa nella nostra vita. E attraverso sì. la nostra vita vuole fare qualcosa. E attraverso la nostra vita vuole fare qualcosa. Lui ha un piano per te. Él tiene un plan para ti. Non è vero che la tua vita è inutile. Non è vero che la tua vita sia inutile. Dio ha pianificato qualcosa per Dio. la tua vita. Dio ha algo per la tua vita. Un giorno c'era un ragazzino che si chiamava Un Oggi c'era un chiquillo che si chiamava Jeremia. Jeremia. Però Dio aveva planificato qualcosa e glielo lo dice. Però Dio ha planificato qualcosa per lui. Geremia 1.5, quanto mi piace. Ah, eh, lo dice in Jeremia 1.5 <clears throat> Antes che te formase nel ventre te conosci. E antes che salieses de la matriz te santifiqué. Te di per profetas a la gente. Cioè, prima che neanche fosse nato Geremia, o cioè, antes de que, fosse nascido, lui lo aveva consacrato e lo aveva stabilito come profeta delle nazioni. E come profeta de las nazioni. Dio aveva fatto un piano nella vita di Geremia. E Dio ha fatto anche un piano nella tua vita. A tua vita la tua vita non, è tu vita non è inutile. E il piano che Dio ha fatto non è perché tu devi lavorare tutta la vita Facendo hamburger. E fra le azioni che ragazzi, tutta la tua vita sono No, può essere per un periodo. Può essere per un periodo. Perché Dio ti sta insegnando qualcosa. Perché ti sta insegnando qualcosa. Ma Dio ha un piano. Perché Dio ti un piano. Il piano di Dio non è che tu stia lì a lavare il pavimento della Signora tutti i giorni. Il di Dio non è che stai Può essere per un tempo. Ma Dio ha stabilito qualcosa di, per qualcosa di importante per te. Dio ha stabilito qualcosa di importante per la tua vita. Di per tu Sei su questa terra con uno scopo. E lo scopo non è, un y el non è essere un numero. Lo scopo è essere qualcosa nel suo piano. El è algo in su tu sei un figlio. Un hijo. Desiderato, pianificato per estendere il regno di Dio. Per di Seconda verità. Seconda Lui non solo ti ha, ha progettato. non solo ti ha planificato. Non solo ha fatto progetti attraverso la tua vita. Su tu vita. Ma lui ti ha anche amato. Primo Giovanni capitolo 3, versetto 1. Prima di Juan, capitolo 3, versículo 1. La prima parte del testo. Sí. Ok. Prima okay. di Juan. Okay, prima di Juan 3. 3 1. 1. Mira, qual amor nos ha dado il padre? que seamos llamados hijos de Dios ¿Qué amor ci ha dato il Padre che ci ha figli di Dio. nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Quindi Dio no solo te ha pianificato. Dio non solo ti pianificò. ha anche amato prima che tu nascissi, sino che ti amò antes que cioè, imagina cuando tú seas cuando naciste. la Sire. Sai immagina quando tu sei La prima persona que te ha visto? La prima persona che vio. Non è no. stato el la prima persona che ti ha visto non è stata tua madre. La prima persona che ti ha visto non fu tu è tua madre. che stata Dio. La prima persona che ti fu Dio. Lui stava lì aspettando che tu nascessi insieme a tua madre, al medico, a tuo padre. Lui stava lì aspettando che nascessi appunto con tua madre, con il medico. Non so se era nervoso e camminava anche lui nella stanza avanti di Dio. Non so se il stava nervoso e stava camminando per la sala. <laughs> Però sicuro che ti ha amato. Però sicuramente ti ha amato. Stava aspettando la tua nascita. Lui stava sperando che nascessi quando la Bibbia parla della nascita di Gesù, la del di Gesù dice che c'erano gli angeli che stavano aspettando io che stavano sassati, e alla fine andarono dai pastori e, al pastores, e disse sì. è nato, è nato, è nato. E mi dice, è nato e così è stato anche per noi Dio ci ha amati nos amò. e ci stava aspettando quando stavamo, e, e nos stava quando stavamo nascendo lui non solo ci ha pianificato e non solo lui ci ha amato nos prima della nostra nascita. Del nostro nascimento. Ah, ma io ho un caratteraccio. Però però ti ha un mal carattere. Nessuno mi sopporta. Nadie sopporta. Ah, e madre, neanche... io tengo un mal carattere. Nessuno mi sopporta. Nadie mi sopporta neanche io stesso mi sopporto. Ni io mi sopporto. Alla fine mi metto davanti allo specchio. Del specchio. E dico quando sei antipatico. E dico che ma il mio cai. non devo vedere più. Perché ti chiedo vedere. Però Dio ti ha amato. Nonostante il tuo cattivo carattere. A pesar del tuo mal carattere. Lui ti ha amato. E anche se nessuno ti ama sulla terra, se ti ama Lui sì, ti amerà sempre. E sempre Nessuno può separarti dal suo amore. Nadie può Quanto è bello Romani, capitolo 8, verso 38 e verso 39. Che volete? Romanos 8, 38, 39, Romanos. 38 e 39. Okay. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni podestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Niente ti può separare dal suo amore. Niente Niente sulla terra. Nada tierra. Neanche la morte. Ni la ma niente nel cielo. Pero nel cielo né angeli, né principati. Ni ángeles, ni né le potenze demoniache. Ni Nessun demone ti potrà separare dal suo amore. Podrá del amor de Dios. Ovviamente questo non significa che siamo autorizzati a peccare e a fare quello che vogliamo no, noi. Questo non significa che possiamo il permesso per fare lo che que vogliamo. Molti dicono, ah beh Dio mi ama, allora andiamo a fare quello che voglio. Molti dicono, bueno Dio mi ama, posso fare que quello che voglio. Non funziona così. Non funziona così. Però dobbiamo comprendere che Dio ci ha amati da prima della raccontazione del mondo. Proviamo a capire che Dio ci ha amato da prima della raccontazione del mondo. Terza verità. Tercera verità. Lui non ci deluderà. Il non ci va a decepcionare. Lui ci ha pianificato. Il non ci ha Lui ci ha amato. Nos amò. E Lui non verrà meno. E non ci vedrà meno. E non ci vedrà meno lui non ci deluderà no forse i nostri genitori lo dicevano prima ci hanno abbandonato ci hanno deluso che i nostri padri ci hanno abbandonato ci hanno decepcionato però il Salmo 27 dice così il versetto 10. 10, al 27, 10 anche se mio padre e mia madre mi avessero abbandonato vedendomi al cogerito anche se mio padre e mia madre mi deixara che va con todo mi recogerà questa è la verità. Esa è la verdad. Gli amici possono venire meno. Los venir menos. I familiari possono venire meno. Los venir menos. Le persone care all'improvviso spariscono. le persone Diceva qualcuno. vuoi vedere se una persona ti è amico? ¿Qué es amigo? Prestagli dei soldi. Dale se non lo vedi più, non era un vic. Se non lo vuoi sapere, non era tuo amico. Dice cioè, gli amici si vedono nel momento del bisogno. Si, los se i amici si vedono nel momento E proprio nel momento del bisogno spariscono tutti. Giustamente quando lo necessitano desaparecen tutti. Però Dio, Dio non è così. Dio non è un uomo. Dio non è un uomo. Lui non ci lascia, non ci abbandona. E non ci e non abbandona. Molto spesso i problemi sono proprio con la, problemi sono con la famiglia. A me sempre colpisce Davide. A me sempre mi chiama l'attenzione Davide perché Davide era considerato male dalla famiglia. Era male dalla sua famiglia. Quando arriva il profeta? Arriva il profeta? Ah, il padre mette tutti i figli là. El padre pone todos los hijos ahí. Ah, de el profeta deve pregare e benedire tutti i miei figli. viene e ora a todos mis hijos. E ¿Y, ¿Y David qué? Ah, va a mí lo teniamo lì con le pecore. Bueno, él está ahí con las ovejas. Che cioè, David era considerato lo scarto della famiglia. Lo consideraban el, la, la sola della famiglia. Come doveva sentirsi David nel cuore? Come deve che sentirse David? Ma come? Tutti i miei fratelli stanno là, che il profeta deve pregare. Tutti i miei fratelli stanno là, il profeta sta orando. E io qua, guarda le pecore. E io qui con le sorelle. Che cosa ho di meno io dei miei fratelli? E che tengo meno che i miei fratelli? Perché loro si sì e io no? Perché io si sì, e io no? Immaginate che sofferenza in quella famiglia. E io so come soffria in questa famiglia. E i fratelli a Davide non lo potevano vedere. E I miei non potevano vedere a Davide. Lo vedi quando leggi il primo Samuele 17-28? Lo es cuando es en primavera de Samuel 17:28. Cuando, cuando él le lleva la comida a los hermanos que están peleando. Vedi, como i a es como los hermanos le contestan a David. Y oyéndole hablar Eliab su hermano, su hermano mayor con aquellos hombres, Eliab se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién no has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Io conosco tu la, la tua superbia tu soberbia. la malvagità del tuo la cuore. La del tuo Ma, ma che, era? che era? Un mostro. mostro. L'uomo che aveva il cuore secondo Dio, uomo che aveva il secondo Dio. Era considerato dai suoi fratelli era considerado por sus hermanos un super orgulloso, supero, un orgulloso, un mal, malicioso. ¿Cómo es posible, ¿Cómo es posible? que sus que que, hermanos, que eran los que lo conocían mejor? Parlano che era l'uomo cattivo nel cuore. Parlano era un uomo malo nel corazone. Ma Dio che lo conosce ancora meglio della propria famiglia. Dio che lo conosce ancora che sua famiglia. Dio che l'aveva pianificato da prima della fondazione del mondo. Dio che l'aveva planificato nella fondazione del mondo. Dio che l'aveva amato da prima della fondazione del mondo. Dio, Dio che lo amò da parte della fondazione del Dice, mondo. Dice Davide era l'uomo secondo il mio cuore. Dice Davide era un uomo secondo il mio corazone. Molte volte la nostra famiglia non capisce niente. Molte volte la nostra famiglia non Molte i nostri amici non capiscono nulla. Molte volte non Perché non vedono con gli occhi di Dio. Perché non vedono gli occhi di Dio. E giudicano male quello che vedono. E juzgan male lo che vedono. E quindi tu ti puoi trovare tutta la famiglia contro. E tu puoi tenere tutta la famiglia incontro. Ti puoi trovare tutti gli amici contro. Ti puoi tenere tutti gli amici incontro. Ti puoi trovare tutto lo Stato contro. Ti puoi tenere tutto lo Stato incontro. Tutto il governo contro. Tutto il governo incontro. Tutto il mondo contro. Tutto il mondo incontro. Ma Dio conosce quello che c'è nel profondo del tuo cuore. Dio conosce quello che sta nel fondo del tuo cuore. E lui non verrà mai meno in quello che c'è. E lui non vendrà meno in quello che hai la famiglia ti delude e gli amici ti deludono la chiesa ti delude la iglesia te il pastore molte volte ti delude a veces. ma Dio non ti deluderà mai Dios nunca te va perché lui ti ama nel profondo del tuo cuore él te ama el fondo de tu e conosce come sei y como eres. però c'è una quarta verità ancora più bella una aún más dio non solo ti ha pianificato que Dios non solo te Dio non solo ti ha amato non solo te amó, Dio non solo ti ha non solo ti deduderà mai solo non ti deve escepcionare Ma c'è una cosa in più Dio, dio in ti modo. ha dato una eredità Ti ha dato una erenza Galati capitolo 4 verso 7 Galati capitolo 4 verso 7 Quanto è bella l'eredità Che buona l'erenza Come un padre Galati Galati 4, 7. ¿Gardas al final? No, 2. No, no. Después del Evangelio. Epístola de Pablo. A los Galicios. No. Los no no Galicios. Ah. Los no Efechos. Sobre Efechos. No filipíes. <coughs> okay, 4, 7. Ok. Espérate. Sepúe. Vale. Así que ya no es más siervo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Non sei servo, non sirvo, sei figlio. Sino hijo. E se sei figlio, hijo, sei anche erede di Dio, de Dios, grazie a Gesù. Cosa significa essere un ereditiero? Che significa essere un eredero? Molte volte i genitori naturali decir, non ci lasciano nulla. No nada. In molti casi addirittura lasciano i debiti ai propri figli. No. Però quando si è ereditieri, quando uno è eredito si eredita qualcosa per cui non si è lavorato. Si algo por el que no Il patrimonio per cui hanno lavorato i genitori Il patrimonio por el que los padres, alla fine passano i figli. Passan los hijos. E cosa significa che essendo figli noi oggi siamo ereditieri? Che, significa che, hijos, somos che abbiamo diritto a delle cose que a cosas. per cui non abbiamo lavorato. Por el cual no abbiamo diritto a quello che Gesù Cristo ha conquistato per noi su quella croce que e questo non è nella nostra vita a causa di quello che facciamo, eso no es por lo que questo è per quello che noi siamo Sino che por lo que somos. perché noi siamo figli, somos hijos, abbiamo questa eredità. Non è che un padre, se il figlio è bravo, riceve l'eredità, se, se il figlio è cattivo, non riceve nulla, se il figlio è malo, non riceve nulla. I figli ricevono l'eredità dei genitori. I figli riceve l'erenza dei padri. Indipendentemente se sono bravi o sono cattivi. A pesarone se sono malos o buoni. Quindi anche nella nostra vita. En nosotros, en vida Indipendentemente se siamo dei cristiani buoni o dei cristiani non buoni. a pesar di essere buoni o malos cristiani. Abbiamo ricevuto quell'eredità che Gesù Cristo ci ha conquistato sulla croce. Abbiamo ricevuto l'erenza che Gesù ci ha conquistato nella croce. L'eredità del regno. del regno. Quello che ci permette di avere l'autorità sulla terra, l'autorità nel regno. Lo che permette di avere l'autorità nella terra e nel regno. Ve lo spiego meglio con la parabola di Gesù. Lo spiego meglio con la parola Matteo capitolo 21 dal verso 18 al 22. Matteo capitolo 21 dal 18 al 22. <coughs> e per la mattina, volviendo a la ciudad tu hambre, E viendo una higuera buscar el camino, vino a ella e non halló nada in ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca más, para siempre casca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, y no dudaréis, y no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijeres, quítate y en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Perché abbiamo letto la storia di questo fico? Perché abbiamo letto la, la storia della idea? Che c'entra questo con la nostra verità? Che tiene che vedere con la nostra Perché il fatto di parlare di per sé non funziona. Perché il fatto di che parlare in sé non funziona. Se non abbiamo il potere in queste parole. Se noi dobbiamo essere il potere, le parole. Però in questo potere ci viene dato perché noi siamo figli di Dio. Però questo uh, lo teneremo per essere amici di Dio. Cioè, quando noi diventiamo figli di Dio, quando o sea, siamo amici di Dio ereditiamo quella che è l'autorità di Cristo. La de la de Cristo. Per questo possiamo parlare alle cose e dire alle cose cosa devono fare e quelle cose succedono. Perché questo abbiamo il potere di dire le cose, di fare qualcosa e che questo passi. Perché noi abbiamo l'autorità. Perché siamo nel regno di Dio. Perché siamo nel regno di Dio. E Dios. tutto su questa terra è sottoposto. Y todo abajo de la tierra está, está bajo de la autoridad de Dios. Yo recuerdo una vez que estaba en Mallorca. Y ed era hospitado a casa de, un pastore, en casa de un pastor. Y cada vez que descendía oh, de esta casa... Palma, Palma en Palma, Palma de Mallorca. Di frente, justo cuando tú salías de la casa... Cerra un lugar de escommisse. Enorme. enorme. Una cosa impresionante. Es increíble. Tante porte, tante porte, un luogo di scommesse, un luogo di apposta. E ogni volta che uscivo mi dava fastidio. E ogni volta che scrivo mi molestava. Perché lì la gente si andava a giocare lo stipendio. e la gente andava giocando sul sueldo. E quindi ogni volta che scendi io lo guardavo e dicevo. Que lo, que lo veía, va, plan, e ogni volta che lo vedo e la bagnavo e dicevo. Tu chiuderai, tu vai a serrare. Tu fallirai. Tu vai a fracassi. E la gente non verrà più qui a spendersi lo stipendio. E la gente già non andrà qui a gastarsi su sueldo. E poi ce ne andavamo in Oslo. E ogni giorno che eh, scendevo dalla casa, e che giorno che andavo de la casa, dicevo la stessa cosa. E lo stesso. E il pastore che mi aspettava in quella strada. Il pastore era raro. Però l'anno dopo tornammo nella stessa casa. però el año después volvimos a la misma casa. E sapete cosa? E sapéis qué? Quando scesi dalla casa mi resi conto che era tutto chiuso Quando vedi dalla casa mi dico conto di che stava tutto serrato. Però io ormai me ero dimenticato, me lo disse il pastore Però io già mi avevo olvidato, me lo dice il pastore e Dice, apostolo, ma ti ricordi quando tu scendevi e dicevi questo? Apostolo, ti ricordi quando tu andavi e dicevi questo? E non mi ricordo mai niente Io non mi ricordo, non mi ricordo niente <ride> Poi dice, vedi, ha chiuso Poi dice, mira, ha serrato. Perché succedono queste cose? Perché passano queste cose? Perché abbiamo autorità Perché abbiamo autorità però la autorità non è perché siamo muscolosi. La autorità non è perché stiamo fuertes. O perché chissà quante ore abbiamo fatto o di preghiera. Perché, o perché abbiamo fatto non so sé quante ore di orazione. O perché siamo perfetti, super santi, che non sbagliamo mai, non diciamo mai niente. O perché, perché siamo perfetti, siamo super santos come il ballon, e non si No, No, no, no. La nostra eredità, e la nostra autorità, nostra autorità la nostra viene, viene dal fatto che l'abbiamo ereditata da Cristo. Viene de, in plan, viene perché la, eh, ten, la di Cristo. Cristo lo ha realizzato sulla croce. E noi oggi ne possiamo approfittare. E noi Già sapete la storia del dell'ottatore, del pugile? Già sapete la storia del ah, Non sapete? No? Il pugile, sapete, va e fa. Il, la sua lotta sopra il ring. Sai ah, se il vincitore va lì, sopra il ring, come il ah, wrestling. Buss, boom. Ah, buss, boom. <ride> e sapete quando si fa la box? E sapete quando si fa la Si prendono un sacco di pugni. Si, si danno, però si prendono pure. Si danno, però si danno anche. E quindi alla fine vince la battaglia. Alla fine la battaglia. The champion, il campione! Il campione! E gli danno una borsa piena di soldi. E gli dando un bolso pieno di dinero. E torna a casa. A casa apre la porta. la porta. E la moglie lo sta aspettando. E la, e la sposa lo sta sperando. La moglie lo saluta. E la sposa lo saluta. Prende la borsa con i soldi. Toma il borso con dinero. Ciao. Adios. Lui è il vincitore. lei è il campione. La moglie è più che il vincitore. La moglie è più che vencedore. Perché ha avuto il premio. Si il premio. Senza prendere nessun pugno. E noi oggi siamo più che vincitori. Io siamo vincitori. Perché? Perché? Perché? abbiamo ricevuto un'eredità. Perché riceviamo un'eredità. Senza prendere i pugni. Abbiamo avuto questa eredità. Perché Cristo l'ha conquistata sulla croce. Perché Cristo l'ha conquistò nella croce. Per questo possiamo dire a una persona che non cammina, alzati e cammina nel nome di Gesù. Per possiamo dire persona che e cammina che si levante. Per quello che Gesù ha fatto sulla croce. Per quello che Egli sulla croce. Per questo possiamo comandare a un cancro di sparire. E quel cancro sparisce. Non è se noi siamo perfetti. Non è se preghiamo tante ore. È perché abbiamo ereditato un regno. Abbiamo ereditato un'autorità. Abbiamo ricevuto il potere grazie a Cristo. E questo era tutto parte del piano di Dio. Che di Dio aveva pianificato prima della fondazione, del aveva pianificato della fondazione del mondo. Tanti piccoli Gesù per la terra. della terra. Facendo miracoli, estendendo il regno. estendendo il reino Guarendo le persone. Sanando la gente. Liberando i posseduti. Liberando i posseduti. Amen. Amen. Amen. Ed è il tempo che noi dobbiamo prendere possesso della nostra vita. È il tempo che tombiamo nostra identità. il tempo che dobbiamo mettere in pratica la nostra vita. È il tempo che pongiamo in pratica la nostra identità. Abbiamo autorità nel Regno. Abbiamo... E dobbiamo iniziare a esercitare questa autorità. E abbiamo esercitare questa autorità. Vogliamo quindi avere un momento per pregare. un momento per orare. Salutiamo tutte le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo che seguono in Iscrivetevi al canale YouTube, Facebook. Iscrivetevi un like. Mettete un like, condividete questa predicazione sulla vostra bagheca con altre persone. E compartite la predicazione con ba la bagheca con molta gente. Perché c'è tanta gente che ha ferite nel cuore a causa della famiglia. Perché molta gente che tiene ferita nel corazone per la famiglia. Dio vi benedica. Dio vi benedica.